Ciao a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti nel mio canale sono Daniele, un e-commerce manager esperto nel dropshipping di marketplace ma non solo e oggi voglio parlare con te di una nuova opportunità per quest'anno e negli anni a venire di dropshipping, una alternativa al solito dropshipping che conosciamo cioè il drop service cos'è? Cos è? è il dropshipping applicato ai servizi come per esempio costruire siti web o il fare traduzioni e que tutto questo genere di servizi che possono essere venduti online e oggi ti spiegherò esattamente come farlo, le opportunità che hai e come iniziarlo a costo zero quindi resta in questo video Ciao a tutti ragazzi, bentornati, sono Daniele, mi raccomando mettete like, iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei contenuti così che potete aiutarmi a crescere e anche a motivarmi e portarvi più video oggi affrontiamo un video un po' più diverso dal solito vi porto una nuova idea di business potete iniziare se non avete budget o se volete iniziare un tipo di business a costo zero e esattamente stiamo andando a parlare del dropshipping di servizi cioè il dropshippare servizi come mh, traduzioni come eh, siti web, grafiche, costruzione di loghi, eh, tutta una serie di servizi che si possono vendere online, ce ne sono centinaia. Ok? Vi andrò a spiegare esattamente i vantaggi di questo business model, come iniziarlo, come iniziarlo a costo zero, senza spendere un euro, avete la mia parola, come scalarlo. E le criticità, ok? Perché voi come sapete io sono molto obiettivo nelle cose e mi piace darvi anche le criticità, perché quando stiamo andando a parlare di sogni o fuffa dobbiamo essere realistici e ogni tipo di business ha delle dei problemi che possono nascere e l'unico modo per difenderci di que da questo è saperli, conoscerli prima di iniziare per tempo quindi mh, preventivarli e riuscire a combatterli ma non perdiamoci in chiacchiere andiamo a vedere un attimo ehm, come iniziare questo dropshipping di business vedo che in Italia è una cosa che interessa a periodi sono periodi in cui non ne parla nessuno periodi in cui va di tendenza ok, ma sono più argomenti a chiappa come si dice a K follower a K, a K views, che okay? nessuno lo tratta in maniera dettagliata. Fanno vedere sì, eh, come farlo su Shopify e che le solite fuffe che ormai conosciamo a cui io sono contro e ve lo sapete perché, perché Shopify porta una serie di criticità, una serie di problemi. Ho fatto anche una live giusto eh, ieri, eh, andate a vedere. È rimasta registrata nel canale dove parlo del dropshipping nel 2022 in generale e le problematiche. Quindi mm, ovviamente non, non, non andiamo a utilizzare in questo business model Shopify, perché non andiamo a utilizzare Shopify o comunque un sito proprietario? Perché il traffico costerebbe così tanto che andrebbe a eliminare il vantaggio del, di fare questo tipo di business model. Eh, a meno che ovviamente trovate dei servizi molto immaginabili in cui guadagnate 200-300 eh, euro a botta però al lavoro, però ovviamente implica che dovete avere budget per fare le ads, tutto un casino, che io invece vi ho promesso di iniziare a costo zero. Cosa andiamo a usare? Andiamo ad utilizzare i, ma i marketplace dei servizi, se voi mi conoscete io sono eh, specializzato in dropshipping, sui marketplace come eBay, Amazon, eh, Walmart, eccetera, eccetera, ok? C'è anche un corso, sono andato a vedere dropshipping.com per chi vuole iniziare a fare dropshipping su ebay, 10 ore di informazione se vi interessa quindi ma quello che voglio, di cui voglio parlare è che ci sono i marketplace per i servizi anche e il più famoso di tutti per esempio sicuramente conoscete è Fiverr okay? su fiverr.com potete trovare una serie di servizi a basso costo specialmente da persone che lavorano in India, Filippina e in questi paesi dove la manodopera. d'opera eh, i salari sono molto più bassi rispetto ai nostri e molto ancora molto più bassi rispetto a quelli americani e quindi costano poco ora come, mh, come potete immaginare andremo a utilizzare come fonte Fiverr ok? Eh, perché? perché è più famoso è quello con più servizi ora quello che molti non sanno o a cui non riflettono è che oltre a Fiverr ci sono decine di competitors ok? per esempio a Upwork.com, ok questo è uno ma ce ne sono tanti altri andatevi a cercare perché le opportunità stanno in quelli meno conosciuti e quelli in crescita questo vale un po' per tutti, per tutti i tipi di mercati ora come funziona il drop service uh, funziona che voi praticamente dovete utilizzare scegliere delle fonti di servizio Fiverr in questo caso e andare a inserire gli stessi annunci su upwork.com, ok Ora, ehm, ci sono delle cose che dovete capire. Questo è un tipo, un tipo di business model, per esempio, possiamo portarlo a dropshippare da Amazon e eBay, ok? La logica è la stessa. Quindi quello che dovete capire, prima cosa, dovete portare l'annuncio la, uguale e quale, quindi dovete portare anche il portfolio se ci sono delle immagini di, di prova e quant'altro. Quindi quando un cliente, per esempio, li sta su Upwork utilizzando un... un un fornitore di Fiverr quando un cliente vi ottenerà un prodotto su UpWork, vi chiederà, vi darà i dettagli di quello che vuole voi prendete questi dettagli e li girate al fornitore di Fiverr che è il creatore, il designer lui li manderà a voi e voi li mandate al vostro cliente su Upwork. quindi il lavoro è questo ovviamente utilizzate dei file, dei file Excel per tracciare il tutto ora voi dovete capire che non potete immaginare con un solo prodotto anche qua dobbiamo fare molti prodotti la cosa bella è che non costa niente inserire prodotti su upwork o fiverr potete inserire tutti i prodotti che volete gratis vi costa semplicemente lavoro manuale perché al momento non ci sono automazioni che vi permettono di fare questo lavoro in modo automatico okay? quindi l'unico lavoro che dovete fare è inserire gli annunci di fiverr su upwork inserite anche eh, il, il portfolio le immagini ovviamente non scrivete che non siete voi dovete essere voi a vendere i servizi e così potete um, creare questo canale insieme ad upwork potete inserire in altri oggetti in altri posti e potete anche fare l'inverso inserire su fiverr i prodotti di upwork ora cosa succede succede che eh, ovviamente un cliente vi ordina qualcosa su Upwork e voi dovete ordinarlo su Fiverr questo implica che voi avete i soldi di Upwork bloccati fino a quando non consegnate il lavoro finito quindi dovete anticiparli per pagare il prodotto su Fiverr, Vi ho detto che a costo zero è vero, però dovete avere comunque un minimo di budget che comunque non è investimento ma è semplicemente anticipare i soldi per un giorno e poi riprenderseli ok? per ordinare il prodotto su Fiverr questo <coughs> ovviamente ha una curva di starting una curva di inizio un po' lenta perché quando voi inserite prodotti su Apple o su altri siti o su Fiverr non avrete recensioni e questi siti lavorano molto con le recensioni ok perché vi fanno prendere mh, vi fanno prendere molta come si dice visibilità però ci sono ottime opportunità perché quando riuscite per esempio a, a vendere 4 servizi al giorno e non è molto difficile, cioè se voi inserite 200 servizi, traduzioni, vi dico qualche idea, traduzioni, creare loghi, creare banner per Facebook, creare banner per YouTube, creare banner per qualsiasi cosa, creare siti WordPress, che li potete fare a 50 dollari, li vendete a 200 dollari, perché l'importante è l'immaginazione, ovviamente quando copiate l'annuncio cercate di cambiare un po' le parole, immaginazione, cercate di vendervi meglio, ok? Creare copertine di ebook, creare il book, scrivere il book, ok? andiamo su un margine molto più alto, ci sono tantissime eh, cose, trascrizioni per esempio, ok? Quindi vi mandano un audio e voi lo dovete trascrivere, ma in realtà non lo trascrivete, lo mandate al, a Fiverr o comunque al vostro fornitore e lui lo fa per voi. Quindi questo è il business model. Vi consiglio di operare in un mercato americano, sia perché avete un parco clienti molto più ampio, Molti più siti dove inserire gli annunci e soprattutto girano molti più soldi, ok? Perché quando un, un filippino, un indiano vi fa un logo per 3 dollari, 4 dollari, è molto facile venderlo a 25-30 dollari in America se vi sapete vendere e sapete, avete le recensioni e tutto e già quando fate una manovra del genere riuscite a immaginare 20-25 dollari senza fare nulla ovviamente come, come scalare, vi ho detto, vi ho parlato anche di scalare questo business ovviamente non essendo c'è automazione c'è solo un modo per scalare, inserire più annunci, ottimizzare gli annunci e trovare più clienti quindi, vi consiglio di mettere un AVA, un assistente virtuale, virtuale o non virtuale, o fare voi, fate voi in base alle vostre esigenze e inserire più annunci possibili ogni giorno. Oltre, oltre a fare questo, potete iscrivervi nei gruppi okay, americani per esempio se andate nel mercato americano di freelancer o di vendita o di lavori lavori grafici tutti questi gruppi così su facebook per esempio e potete sponsorizzare i vostri prodotti per esempio vi iscrivete su un gruppo dove si offre lavoro dove si grafici si candidano con i loro portfolio inserite i vostri lavori e lì procacciate nuovi clienti così potete scalare Credetemi, che è un business model molto, molto semplice e mai anche molto potente Se riuscite a scalare abbastanza prodotti, a fare un numero esiguo di recensioni nei vostri profili e Anche se riuscite a prendere solo 7 lavori al giorno, 8 lavori al giorno Vi potete portare tranquilli quasi 3.000 dollari al mese mm? Solo con questo Ma Affrontiamo un attimo anche le criticità In realtà questo business model non ha molte criticità direi che ce ne sono due principali la prima che già abbiamo affrontato è quella che è della mancanza di automazione quindi dovete fare un sacco di lavoro manuale o comunque qualcuno lo fa per voi la seconda è, è la, la criticità è che fondamentalmente state vendendo servizi quindi a meno che non vendiate traduzioni che chiediamo fuori un esempio di lavori grafici è probabile che quando avete un lavoro grafico da fare ve lo fate fare, poi lo date al vostro cliente il vostro cliente voglia delle revisioni voglia cambiare qualcosa quindi dovete fare molti passaggi tra lui e chi ve li fa fino a quando non trovate il prodotto fino cioè a quando il prodotto non è perfetto questo è importante infatti scegliere su Fiverr clienti eh, cioè designer che vi danno revisioni illimitate o comunque almeno due o tre revisioni E poi su Upwork o ovunque vendiate voi specificate che fate massimo 8 revisioni Le stesse indicate da chi dal da vostro fornitore, va bene? Questa diciamo è la criticità più grossa, nulla di insommontabile anche che volta il lavoro è finito non ci sono resi, non c'è altro come per esempio la vendita di prodotti dove l'acquirente può restituire il prodotto, lì non può restituire nulla, una volta che è finito e consegnato la transazione è conclusa, nessuno vi può più togliere i soldi, nessuno vi può più disturbare, quindi diciamo che queste sono le due criticità un po' più complesse del business model ma nulla che ci vieta di iniziarlo o che ci può mettere il bastone tra le ruote come ogni, come ogni attività bisogna un attimo bilanciare, capire il tutto e trovare le strategie giuste e adattarle a noi stessi questa è un'idea che vi ho dato, se vi interessa che ne parlo di più magari potremmo fare un caso studio fatemelo sapere nei commenti, mi raccomando iscrivetevi, mettete like al canale così che mi aiutate, siamo diventati davvero tanti e abbiamo raggiunto i 1200, grazie a tutti, ti aspetto al prossimo video, ciao alla prossima!